Ciao a tutti i ragazzi, noi siamo Dynatix E Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King Alza un po' il volume del gioco perché non si sente niente Io, A me si stanno rompendo le orecchie invece Io sento benissimo Io non sento nulla Cioè, seriamente Scusa, scambiamo un attimo gli orecolari Cioè La ah, in... non fa così Allora, eh, Nella eccoci. scorsa parte cose Nella in questa scorsa parte, parte cose. Abbiamo, abbiamo fatto un viaggio nei sette sassi in questa parte dobbiamo riparare la... Um, cosa? La, la principesca La principesca pisc No, la principesca e basta Solo che non mi ricordo dove Ea. stanno questi strappi che abbiamo saltato Thanks la cura, sento... Ah ok, eccolo, lo strappo enorme Come abbiamo fatto a saltarlo? L'abbiamo saltato fandolo Yes Yeah, yeah. Yeah. Bene, ora, ora che abbiamo riparato la nave ci daranno quel trofeo, spero. Parla col Todd. Todd. Prendilo, prendilo, prendilo. Prendi quel trofeo. Non posso, devo andare a parlare col Todd prima. Ora possiamo andare a recuperare tutti i passeggeri sparsi per il mare grande. Assai so, vuoi dire che sono rimasti qua intrappolati Cioè sono rimasti nel mare intrappolati per tipo <ride> giorni. Eh probabilmente tipo quel tipo timido che aveva perso il portafoglio in mare o e... robe del genere Partiremo non appena sarei di nuovo sulla tua piccola nave Grazie di tutto Mario Perfetto quindi non scendere vai a prendere qualche tesoro Parla con tipo il tizio là E vedi se te lo vuole regalare Allora Questo ascensore ha portato dita la cabina VIP bla, bla bla bla Se non fai fretta bla bla bla Succo di frutta. Niente, oh. Secondo me, secondo me ci devi entrare da sopra. Ci sarà qualche blocco nascosto. Controlla cioè se le pesi tutti. Da sopra vuol dire lì. E poi tu ho preso tutto no, tranne un da, tesoro. Da dentro la Vedi, vedi. Ho preso tutto tranne un tesoro. Mm, e poi sopra e mm, lì sopra. Quindi eh, ehm. non posso farci niente. Dove nulla. vai? Salgo sulla nave, magari quello è per il futuro. <ride> ci pensi uno che aveva saltato quel tesoro e ora lo vede lì aperto eh, no, e chiuso? Dicevo oh, cacchio, ci dovevo andare. Silenzio imbarazzante. Un attimo, se vado con il sottomarino qui. Niente. Voglio vedere i pesci. Se ne sono già andato. <ride> la eh, Cos'è che ha that... detto? Ci arride Perché allora, abbiamo trovato dei soldi. Vediamo la carta. Eh, non c'è niente da fare a quanto pare. Seguiamo la principessa Peach, non lo so. Cod. Yeah. Vai, muoviti sopra, sopra. Immergiti, immergiti. Ma di trovo la monetina. Sì, certo. Voglio questo. Che cos'è questo? Dammelo. Sarà una balena ultra azzurra madonna. Oppure tipo un megalodonte. Qui non c'è nulla, ma sei cieco. Sarà ma un megalodonte. Madonna. Che cos'è un megalodonte? Cos un dinosauro? No, è un antenato degli squali. Che è tipo 40.000 volte più grande degli squali. No, mm. che è un. È qualche balena. È una balena. Assurdamente enorme. Oh, stiamo volando. E a, a solo questo serve. Ah, sono spinti in aria dal mar grande. Fa, fate scendere il, il coso. Il sottomarino. Niente, okay, scusate. Vai. Ehi, amico, hai visto la conchiglia gigante che se ne sta sul fondo del mare? No. Non, es non esiste che riesca a nuotare fino laggiù. Bello, devi andare in fondo. Tanto a fondo. Ok, immergiti. <ride> Perfetto, ce lo fa fare. Quindi ci, ci sarà quella conchiglia Magari quella conchiglia è un tesoro veramente è quel tipo timido e scemo Ah superintendent. Mm. Uh. Eccola Allora non è un tesoro uh, Com'è che your... si faceva? Uh, allungarti Get ready to move your hertz. Afferra Mmm, shiny. Eccellente. Pixel. Torniamo in superficie, yeah. È un Todd. Conchiglia gigante. Un mollusco gigante, sembra gustoso, si potrà cucinare. Non credo. Wow, una conchiglia bella grande, mi piacerebbe cucinarla. In qualche modo... Cosa? Dove potremmo farlo? Nella principessa lava. Peach. Mm, principessa Peach. Andiamo oppure... Sono sì, baci. Ma un attimo si muove la principessa Peach No, è ferma lì Beh andiamo prima al, no. al pink al purple streamer streamer così si chiama in inglese youtuber Il purple streamer Vabbè immergiti in effetti con immergendomi posso vedere dove è andato il nastro oppure posso strapparlo il nastro si sì, contaci Oh, il naso finisce nella sabbia del fondale. Non possiamo più seguirlo. Che cacchio. Ah, lol. Ecco perché devi andare alla principessa Peach di nuovo. Ok, andiamo alla principessa Peach, taglio. Ma poi effettivamente a quel pesce di cui stavi parlando, se lo trovi. Aspetta, che cos'è questo? Un naso. <ride> fiore. Ah, una forma familiare. Lassi come le fiori. carte, quindi la chiamerò isola fiore. Ah, lol. Sbaglio ci cioè, avevano già parlato di un'isola Quadri Vero? Sì Dai, eh, Non dentro. serve avere questo atteggiamento, sai? Sto scherzando mm -hmm. Ma ci dentro e basta Insomma, sta copertura della sala a che serve? Che ne so Isola Fiore, vediamo che cosa succede Niente, ci sono Todd da salvare, basta Bam, muoio. morto no. E vai, grazie Mario Dopo che hai avuto tempo per salvarmi Immagino che ti avanzi ancora un minutino Vorrei raggiungere quel be bel posticino Che si trova dopo questa erba alta Ma ci sono troppi cattivoni in mezzo Ho oh, Pokémon, mm. <coughs> Non avessi tempo di accompagnarmi fin là Per caso oh, Grazie non serve che rispondi Vale il silenzio assenso Ah il mio compagno Yeeey Todd mm. <ride> Wow non ci voleva niente Uh, prima aggiustiamo un po' perché fa un po' schifo Nihihi, Strappi completi Nihihi, Blocchi completi Bene <ride> Lui sta in piedi Va bene, puoi rimanere qui beh, Resta qui E vai, grazie Mario, sei stato un grande aiuto Sì, sì l'ho visto anch'io E Lo sarai ancora di più se mi aiuterai Se sì. aiuterai anche me i tre amici Dove uscire okay. dall'erba e venire da me Yeah. i miei tre amici sono in mezzo all'air balta, spero di essere rispondere, avete offerto di portarli qui da me, yee. Yeah. Sai una cosa, diciamo che avresti bisogno di nuovi amici, ecco, guarda, tieniti questo sniffit. ps ehi hey amico, vedo che è uno di quei radar. Se, se vuoi te lo ricordo per... No, nah, non lo sto usando neanche domani. tanto. Va bene, vai pure prezzata allora. Non ci siamo mai incontrati, capito? <ride> probabilmente questo mi dava una un specie di sconto rispetto a quel personaggio normale non penso proprio <ride> però parla come se fosse una cosa illegale questa che di sicuro non mi avvicino a questi cosi Questi cosi hanno anche loro un nome sai che non, non conosco Dai, Uh un nom Manchers uh non riesco a, a finire questa cosa Uh, invece si sì. basta fare così Mando ecco. immagino se avessi sbagliato quello che è Nabok Ah uh, vediamo qual è il loro nome Imperatro Pianta che non lo sai il loro nome No non lo sapevo ma non neanche tu lo sapevi Veramente lo so mm, Mancher Mancher se è il nome in inglese Mi sa Vabbè che, che un po è che è quello lucente in Che vale la pena? Quelli là si sa che hanno pochissima vita Ma che ne sai, neanche c'hai mai giocato a sto gioco Le scarpe d'oro mo si devono rompere Vabbè Tanto ne abbiamo due paia Bene, Non abbiamo visto nulla di questo Però oddio, quello è un martel bro Meno male che non mi ci siamo avvicinato Martel bro Ah, in effetti è inutile ah, scorazzare davvero. qui a caso vada vold ok meno male che è lontano dai nemici ora ora ecco sighet sai C'è un altro però non è molto lontano dai nemici io ah, ah, ah, ah. Ah, Todd, Todd, no, solo Todd dice che è solo la, st la stessa entità. <sighs> eh, comunque, si sì, va bene, me l'ha tolto da solo. Questo dato da origami sono proprio terrificanti. Ah ah, ah questo dato origami sono proprio dei pagliacci. Cacchio, um. devi accompagnarli ancora. My goodness. Ok Parla col Todd di nuovo Quello Perché no c'è un altro. principale Come c'è un altro <ride> Quanto pare c'è un altro E il radar Che dici Aspetta Perché apro così Ecco Ah uh ah -huh. no <ride> E sopra mi, ce ne dovrebbe essere un altro soltanto perché eh, hanno lasciato solo uno spazio vuoto wow. Diamo, Ok si sì, non c'è nessuno e poi ho pure, ho pure salvato i Todd Ah ecco perché quel tizio mi chiedeva di di ricaricarlo tutto perché magari l'avevo speso tutto per, eh, per il resto Groll. Che rabbia non perdonerò mai quei soldati origami Tieni Oh grazie, grazie, siamo tutti e quattro ah, di nuovo assieme, yeah. Io sono Felix, yeee yeah. oh, io sono Ira. Io sono Angosh Angos. Io sono Briol Assieme forniamo una band siamo gli emomiceti <ride> Ti piace, ti piace, ti piace, lo so Presto partiremo in tour, quindi mi raccomando spargi la voce come ricompensa finale ti faremo vedere un punto sulla mappa dove c'è un tesoro nascosto oh, Perché sapete, ne sapete così tante voi todd? Mm. Perché loro sanno le cose però non, non le vanno a prendere visto che sono nabbi Ok tutti insieme di nuovo consentimento Ok vattene presto scappa Ehi lo sai che quei quattro stanno per fare un tour Vieni <ride> Ok no. niente poi questo tizio che c'è la pergamina e samina mm, questi sembrano questi segni sembrano importanti. importanti non ho idea di cosa vogliono dire ma me li annoto forse ci tornerà in un secondo momento se vuoi rivederli prima X quando sei su Mar Grande si sì, comunque semplicemente sono le no no voglio vedere che cosa ok sono allora. i simboli delle carte. Questa è l'isola a fiore, eh ci sarà sì. un'isola a quadri, un'isola eh un a sì, cuore, so, un'isola so. Magari indica l'ordine delle coordinate, solo che ora con solo uno è impossibile capirlo, cioè si potrebbe andare a caso. Bisogna usare la triangolazione. Che cos'è? <ride> si vede che non hai mai sentito gli speedrunning in Minecraft. Si sì. cioè. Vuoi salvare? Sì. Comunque con un, sol pun con un sol punto non posso capire qual è la dimensione di quel quadrato. Quindi oh, yeah. se, se è un quadrato perché non lo sappiamo neanche. È un rombo. Uh, vabbè siamo vicini alla principessa. Quando non è andando? un rombo perché ha tutti i lati uguali. Ma dove stai andando? Sto andando alla principessa Peach come mi hai detto tu. Ah eccolo. Oddio è piccolissima. Ok non si è fermata. Comunque non è piccolissima. Pure isola. Tu sei piccolissima. Din... Dindrin din din din din din din din, din, din, din. Beh, din. serve a qualcosa? <ride> si quello sta, sta lì a, a casa non fare nulla uh, guarda si visto. sono del trasportati quei tizi lascia perdere oh, eh. come avete fatto a essere più veloci di una barca? comunque novità no, no a quanto pare no quindi andiamo Segui a scuola ancora il mare il mare Il mare, il mare. Il Gran mare il mar grande Il gran mare Ho <ride> sbagliato eh. Ho accorciato la, la parola sbagliata Vuoi salpare certo Il mar gran Il gran mar Ok vai lì vai sotto quello Cioè vai al tesoro più che altro Tesoro Ah sì, quello che mi ha indicato quel Todd. Vabbè, andiamo qui, che mi sa che qualcosa è importante. Un martello disperso? perché me lo ho visto, la martellia. Yo! Ok. Su, su, su superintendente. Mm -hmm. <ride> bing. Bing, bim bing, bing. bing. Uh, guarda, un tesoro, proprio così. Non ci sono strappi. Wow, non ci sono soltanto strappi, quindi eh, c'è ancora molto da esplorare. Oddio. Mitico. È <ride> Martello che... più potente e stiloso di tutti. Ah, wow, siamo già arrivati al Deus' Machina. Eh? Le cose più potenti di tutte Che non possono fare E che tu non puoi far niente contro No Sicuramente non ci puoi far cose contro Non penso one shot i boss lo Però so, sicuramente lo Stavo scherzando Sicuramente però è forte Era un iperboli Shut up Ah wow Ok Hammer Cioè non posso andare indietro Se non li ammazzo Che cacchio mm -hmm. Posso usare il mio martello mitico kill him hate... Mate che loro nonostante li vai dietro e ti vedono anche che ci vai. Loro continuano a sputtare fuoco sul, sul passaggio. Senza problemi. brarbo Ok, no. Bravo, hai pure sprecato tempo ora. Devi ritornare sopra. Va bene. Non devi fare questo ci passaggio. te uccidere. vedere e... Waluigi. We... Ok. Abbiamo tagliato probabilmente non me lo deciderò dopo perché non lo so Sono indeciso poi eh, salta lì sopra Sod no mm -hmm, ci sono tanti. blocco segreto no Salta lì Va sopra il salto gli fa più male del martello no l'abbiamo già provato che il martello è più forte come il primo attacco Yo. ok No, no quei coriandoli, Ok, eh, si sono formati dei, dei buchi e anche dei todd probabilmente mm, Chissà perché Uh, vistoso uh, Un fungo abbaccinante ab Abbaccinante, okay. Madonna. Che, eh, sì, che vuol e dire? Ripresti una gran parte della salute Che vuol dire abbaccinante? Vuol dire Signor molto Si sì. Vuol dire molto figo Ah, fiu, sono salvo. Ecco per ringraziarti di dico dove puoi pescare un bel tesoro. Yes! Tutti esperti marini qui. Ora allora, negli angoli li mettono sti tesori e non a casa c'è una mappa. Ok, abbiamo finito i Todd e quindi questi stanno i ancora, soldi. Ancora, ancora, mm, soldi. Ancora, ancora. Ancora, ancora, ancora, ancora. Anyway, yes. abbiamo finito al 100% questo no? Ci mancano un Todd e un, un blocco segreto, quindi devo cercare. Metti, il coso, la sì, appunto, Metti la campanella dei blocchi segreti Sì appunto Metti la campanella dei blocchi segreti Probabilmente sopra il falò quindi salta sopra il falò Salta sopra il falò Salta sopra il falò Ok attiva la campanella Posso attivare anche il radar che è molto più easy peasy Allora posso Radar Todd? Sì va bene anche il Todd pure quelli mi mancano Oh my goodness Sta rilevando qualcosa? No, assolutamente no. Quindi attiva la campanella Ecco qui invece c'è un bel blocchino Un bel blocchino nascosto No, è più sotto, è più sotto È più sotto Oh è più sotto Ok eh, Scarpe di ferro vistose già pure attiva il radar No ce n'è altro C'è altro Non vai prima di qua, qui? Si, io non vedo ora vado dall'altro lato, ce ne sono due. Vuoi salire qua sopra? Eh, probabilmente no, allora è nell'angolo proprio. Ok, mi sa che questi sono proprio impossibili senza campanella o radar no, A meno che non stai saltare tutto in giro, martellare tutto in giro, sì Sì, è come dicevo, sta qua sopra, devi salire ecco. Ah, ok, si può salire, pensavo non si potesse Se non ci provi nemmeno Ci ho provato Ci ho provato ma ho fallito, probabilmente perché è difficile Yes uh. Capitano Todd cioè abbiamo finito sia i trofei che i blocchi insieme. Uh, cosa manca? I Todd. No. Perché okay. dovrebbero... Non so, pensavo... No, mi ricordavo che ce ne fossero due. Probabilmente la, la statua di T.O.D. trova la via Todd. del paradiso. No. Ma perché tutti, tutti ci dicono di trovare la via del paradiso? Prima non è teschia. Ma non è l'isola cioè c'era una parte, vabbè Ma Adesso tagliamo, tagliamo, tagliamo ci vediamo ai tesori okay. Quei due nascosti che abbiamo trovato E provato. poi finiamo la parte perché è un po' tardi Il pesciolino, quello dorato Prova a prenderlo Lo inseguo Lo inseguo. In oh mio Dio si è formata appena la balena enorme O tipo si mangia il pesce così A caso Anche se le balene non mangiano i pesci Yeah. Yes. No Lascia stare i soldi che te ne troppa pochissimi uh, Ma Prendi mi droppa E eh, questo è quello che, a quello, quello che serve Mi troppa i soldi Ecco a quello eh, quel, Ecco a so cosa la... serve Uh, ya, yeah, Super mm, yeah, super money Che è quella roba là Oddio Eh? Ma scusa non finiva so, sottoterra il coso Sac da quando è che è comparso? Aspetta, non c'è andare questo ancora. Questo è il tesoro, no, non è questo. Non c'è andare ancora, aspetta. Va bene. Ci andiamo alla prossima parte. Un attimo, ma il sei, hai i segni del, delle carte. Ah. Tipi, tipi timidotte dei nuovi nemici. Ma cos... Quella cosa è enorme! Che razza di d'isola sarebbe? Una torre che si svetta sul mar grande. E la torre degli oceani. Oddio. No, più allungono, <ride> non vuol dire boh la viola si avvolge qui intorno fino alla cima non sarà facile beh non ci andremo in questa parte non sarà non, facile posso... perché non è comunque non è il coso le carte parte. vedi sono tre i cosi sono rosso okay. blu e verde E eh, vai al tesoro uh, sfidiamo pure i tipi timidi a sto punto no nah. tanto li, li sfideremo la prossima volta no non è ora vai immergiti Nion. Let's see Yes Grabs the treasure Che stai facendo? Posso prendere anche questo Non sai? li prenderti Sì prendo i pesci Perché? Perché li voglio Ah ok non posso prendere i pesci Solo che mi devi prendere scusa Ok gli afferra Com'è che si fa? Yeah. Ah ok ero, ero nella modalità di afferrare ok prendiamo questo tesoro e poi basta Questo tesoro Eccellente No ah, Ecce e poi andiamo all'altro tesoro Che altro te ah si sì. Open Open salami Yeee sarcofago di Re fungis eh, Non me lo ricordo yeah. Mm, come tra, quelli che stavano ne, nel tempio si sì, ma non, è, non allora, taglio dei, prossimo tesoro nessuno di quelli aveva una corona eh, sopra comunque taglio ecco, Ok comprato l'isola delle picche all'incompatibile forma del seme delle carte allora ora che abbiamo questi possiamo sapere che, che gli altri stanno tipo in f3 e in mm, um, f3. In okay, F3 in di stanno le coordinate E in e 5 Credo Le coordinate sarebbe F5 e 3 si le coordinate che, che, che, che, che devi dire Non degli scacchi intendo Quelle normali Le coordinate le, le, Sì Quelle. uh ah uh. Yeet. Yeet. Yeet. Stop Ah. Ok, eccoci. Allora, ora possiamo finire questo. E abbiamo finito i tagli. Probabilmente qui i cosi lì. E probabilmente metti qui c'è il coso. Wow, brutta situazione! Niente paura, sto arrivando. Uh, ok, quello preferisco non svegliarlo. rompente con l'altro, la moni moni moni. c'è un altro, la oh, brutta situazione. Bla bla bla, così Questo con il suo dei tod loro tod. colori. Intanto, ci sono quattro sta questa isola. E isole in un bel guai. I miei amici mi potrebbero aiutare se riesci a trovarli su quest'isola che ce ne siano 4 spingi ah li devo spingere proprio dentro vabbè perché hai aperto lì ma come fai a salire sopra non lo so magari non devo neanche salirci spingi spingi sembrano quei Todd chiave in Paper Mario con lo splash cioè mi ricorda quello. Mi sa so che lo devo proprio ammazzare questo. Anche se è un Goomba, quindi lo ammazzo così. <ride> Vedi, l'altro Todd sta qui. Non dovevo salire quel barile per forza. Ah, brutta situazione, sto cagando. Oddio! È nudo. I piedi di Todd si vedono. Grazie per averci sal salvato. Soprattutto per aver salvato me. A caso, non parli. Che urli. Parla tu. Ma non urlare, guarda dove hai fatto arrivare. Sì, va bene. Parla. Ma non ho una ricompensa per te, ma ti posso mostrare un punto dove pescare un tesoro. Questa è una ricompensa. E la, la principessa Peach si è mossa. Cosa il mio giro è sparito? Mi sento nudo. <ride> Formazione Todd. di nuovo quei segni strani ah, blocco No, me l'hanno tolto. l'abbiamo già trovato tanto quindi eh, non... è quella questa è quest'isola cioè quindi è inutile vabbè c'è un blocco salvataggio o qualcosa non lo so io, io voglio salvare però vuoi salvare sì però dov'è un blocco salvataggio mi sa che sta dentro la principessa Peach quindi dobbiamo quindi dobbiamo, dobbiamo fare tipo do Bowser sin size story però con la principessa Peach invece di Bowser Cioè, tu de sta dentro la principessa Peach, il blocco salvataggio? Non ho capito. Ma no, no, che stupido. Cioè, quando esci da Bowser in uh, Bowser's Inside Tu hai detto, il blocco salvataggio sta dentro la principessa Peach. Allora io ho detto, facciamo tipo inside story. Ah, però ok, Però con la principessa invece i Bowser. No, pensavo che ogni volta che andavi nell'overworld dovevi entrare dentro Bowser di nuovo per, per poter uh, riuscire a parlare con la principessa. Cioè, per riuscire a Lasciamo salvare. Stare, Lascia fare. fermi. Beh comunque questo è tipo il nostro blocco salvataggio, dobbiamo sempre andare qui ogni volta Il mare Quindi in questa parte non abbiamo fatto nulla se non esplorare due isolette a cavolo Poi in effetti serve quindi. Ma a trovarlo sto blocco salvataggio del cacchio um, Non ce ne sono? Sì che ce ne sono, abbiamo salvato la scorsa parte qui Ah sì, ce n'era uno più vicino Vabbè Oh, il cuore Va bene, prende il cuore Però qui, questo è un vicolo cieco Quando rompi un blocco di pietra in Minecraft Ok Ok Vai, salta giù e salta giù uh, a sto punto non vado giù vado, vado qui che mi ricordo che c'era ce n'era uno anche qui vicino al carmaggio ah, che senso è stato che senso ha avuto sì, non, mi ricordo, non me lo ricordavo poi me ne sono ricordato poi. vabbè quindi la prossima parte non lo so continuare a esplorare tutto l'oceano e speriamo riusciamo ad andare al nastro viola cioè la, la prossima volta andiamo a quella torre lì prima no se sì. Qua ci va dopo tu l'hai detto che nella prossima parte ci andiamo ho vabbè. appena detto continuare a esplorare l'oceano per i tesori e tutto Va bene, esploriamo le cellule e poi entriamo.